Allora, sono al parcheggio della stazione di Stimigliano e inizierò il mio giro da qui. Il posto è comodo, ci si può arrivare tranquillamente anche col treno. Dopo due chilometri siamo già su una strada serrata che è quella che percorreremo per gran parte del giro che costeggia la sponda del Tevere e il paesaggio è già molto bello sullo sfondo appunto il fiume e il monte Sorate, e questo posto dove sono adesso che è il ponte, il ponticello insomma sul torrente Aia. Sono nel piccolo borgo di Foglia che è veramente un gioiellino, è un piccolo borghetto con una piazzetta, una porta e questo è ciò che si vede affacciandosi dal, dal balcone che c'è proprio all'interno del borgo. Sono circa al chilometro 22 del giro e in questo momento mi trovo sull'altra sponda del Tevere, Tevere che ho attraversato sul ponte della Flaminia. Chilometro 37 e il paesaggio si apre su una splendida pianura. Sullo sfondo è la parte nord del Monte Soratte e di fronte a me tutto un bellissimo viale con i pini, alberato e alla mia sinistra tutto un campo verde. veramente. Il giro sta per finire, quello di giù è similiano, in totale sono poco più di 40 km ed è un giro piacevole senza particolare. Chi fosse venuta a voglia di volerlo rifare vi lascio il link in descrizione da cui si può scaricare la traccia GPS. Scrivetemi nei commenti se il giro vi è piaciuto, se avete dei, qualche suggerimento. E, niente, se i contenuti di questo tipo vi piacciono iscrivetevi al canale. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo giro.